ciao a tutti oggi prepareremo il liquore rossana al cioccolato il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa Gli ingredienti sono caramelle rossana al cioccolato panna fresca cioccolato fondente latte e alcol per alimenti diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente E le caramelle rossana al cioccolato e le facciamo dritare per 10 secondi a velocità 7. Finiamo un po' sul fondo del boccale Aggiungiamo il latte. La panna. E azioniamo il bimbi per 18 minuti. 90 gradi, velocità 5. Lasciamo raffreddare all'interno del boccale mescolando di tanto in tanto. Il composto si è raffreddato, a questo punto aggiungiamo l'alcol e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. il liquore rossana al cioccolato è pronto imbottigliamolo agitiamolo prima dell'uso servire freddo e conservare in frigo liquore rossana al cioccolato grazie e alla prossima ricetta